Che fantastico. Che questa canzone? Mm. Contenti? Oggi Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che in particolare Antonio, ti volevo dire grazie perché ti sei preoccupato per il poltergeist, è tutto a posto, ti volevo assicurare, quindi è tutto rientrato nella norma da quando Lucy è fuori. Alex, che mi riempie di complimenti, grazie perché questo serve ed è stimolo per poter andare avanti. E poi Alessandra, perché ormai io sono diventata la sua guerriera solitaria, questo mi piace un sacco, e anche lei mi riempie di complimenti e ormai mi seguirà come un'ombra e io sono felicissima della cosa, quindi grazie. Grazie, grazie, grazie. E torniamo alle indagini. Allora, l'ultimo video è stato uh, poltergeist. Pesante. Abbiamo vissuto due settimane piene di stranezze. Per chi non ha visto ancora il video, consiglio di guardarlo. Prima di liberarmi di bussi, ho deciso di sottoporla a indagine perché volevo una prova che tutto quello che stesse accadendo a casa mia fosse a causa sua. E quindi stasera vedrete questo. Il minuto 2 gradi Inizio. Guardate già cosa accade dal momento in cui mi giro. Una strana luce passa dietro la mia schiena. Di solito non do credito agli orbs, vengono facilmente scambiati per granelli di polvere. Questi di solito hanno un andamento dal basso verso l'alto, non tendono a cambiare direzione e addirittura non hanno luminescenza. Questi invece che vi sto segnalando hanno luminescenza, hanno un comportamento anomalo, cambiano direzione. Guardate. ¡Gracias! Io volevo sapere una cosa se sei stato tu a me avere gli oggetti. Yes. <laughs> Lucy, puoi provare per il strumento. distrutto. Lucy, eri tu ad accendere la TV? Fu le essere interferenze il tuo vero nome voglio sapere il tuo vero nome come ti chiami? Benissimo. Ecco, Teresa. Voglio sapere il tuo nome. Voglio sapere il tuo vero nome. scendere la tv in queste notti e devi tu a fare sempre tutte quelle altre cose che non certo, vero nome. Eh? dimmi chi sei veramente Lucy perché sei in questa bambola? sentito bene allora ripetilo come ti chiama? Tu sai il mio nome, io voglio sapere il tuo nome, il tuo vero nome, dimmelo. Adesso si riesco a Se qualcuno riesce a capirlo, per favore, lo scriva nei commenti. Lucy, perché hai preso questa bambola? Comunica, chi c'è dentro? Chi c'è? Qual è? Il Grazie. Tua. Perché sei in questa vangola? Chi ti ha messo in questa vangola? Lei. Lei chi? Il set, il misterone, il nulla, così ti chiami il nulla. Cosa c'entra con te, Asmodai? Cosa c'entra Asmodeo con te? è qui chi è qui? chi è qui? Chi è qui? Cheers. Sì, non ti devi toccare. Non è in volta. Mi dici chi sei, per favore? Bambola. Voglio sapere dentro la bambola chi c'è. Cosa vuoi dire? Lo scherito. Musi ti faccio solo una domanda ma mi devi rispondere sei un demone? Io voglio sapere solo il tuo nome. E come spesso volte accade in questi, in questi casi, non diranno mai così niente.